Ciao e benvenuto al nostro corso. Da anni i turisti si recano nei centri urbani il che ha dato prestigio ma ha anche portato a molte conseguenze indesiderate come il sovraffollamento e la gentrificazione. Oggi possiamo vedere una chiara tendenza ad un turismo che si avvicina alle periferie della città, tuttavia mancano ancora modi per trovare, dare voce e attrattiva alla periferia. Dove possiamo trarre ispirazione per viaggi che siano fuori dai sentieri battuti o lontano dal mainstream? Questo corso, prodotto dal progetto europeo Erasmus Plus di Other City offre un'opportunità unica per creare e sperimentare questo tipo di viaggio alternativo. È pensato per l'uso da parte di professionisti delle industrie creative e culturali che a loro volta possono progettare e condurre tour urbani alternativi che incorporino strumenti digitali. Questo non è un corso di formazione per diventare una guida turistica certificata, ma piuttosto un'opportunità per i professionisti delle industrie creative e culturali e le comunità locali di imparare come utilizzare nuovi strumenti digitali in modo facile e divertente. Questo corso è diviso in 5 moduli che coprono tutti gli argomenti relativi alla creazione di tour urbani alternativi dalla ricerca allo storytelling e alla gamification, utilizzando strumenti digitali e migliorando le proprie capacità imprenditoriali. All'interno di ogni modulo troverai diverse informazioni e spiegazioni, casi di studio con esempi di buone pratiche e strumenti per ispirare il tuo processo creativo. Dopo aver completato il corso ti suggeriamo di mettere in pratica le tue conoscenze creando il tuo tour digitale e poi condividendolo sui social media con l'hashtag OtherCity in modo che l'esperienza possa essere condivisa da una rete più ampia.